Buonasera a tutti. Allora, questa è una mozione per valorizzare il periodo della resistenza romana. Dunque, l'importanza della mozione che vado ad illustrare brevemente assume maggiore enfasi alla luce delle vicende degli ultimi mesi che hanno evidenziato lo spirito di sacrificio e di resistenza appunto, del popolo romano di fronte a una minaccia di ben altra forma di invasione, quella del Covid-19. Con la locuzione mancata difesa di Roma si indica l'assenza di un piano organico per la difesa della stessa, da un lato la fuga di Vittorio Emanuele III, della sua Corte e dei vertici militari comportò l'assenza di ordine e disposizione alle truppe e agli apparati dello Stato, utile a fronteggiare le conseguenze dell'armistizio. Dall'altro la capitale, situata a soli cento chilometri dal fronte di Cassino, da linea Gustav, linea difensiva tedesca sul fronte dell'Italia meridionale ed a 60 chilometri dal porto di Anzio, prescelto per lo sbarco alleato Operation Shingle, e a 60 chilometri Anzio eh, fu lasciata isolata dalle forze alleate le cui incertezze, dovute alla non perfetta identità di vedute degli alleati stessi, fecero sì che la campagna d'Italia fosse in seguito al D-Day dimenticata e perciò eh, coniato l'appellativo D-Day Dodgers, cioè gli scampati del D-Day per i suoi protagonisti. Le forze dell'asse schierate invece a sud e a nord della capitale erano pronte ad intervenire dopo l'armistizio di Cassibile del 3 settembre 1943 annunciato l'8 settembre all'indomani dell'opposizione subito spontaneamente le truppe de... si opposero subito il le... Regio esercito da una parte e una parte di civili ma privi di ordini. Coerenti e di collegamenti lasciarono sul campo tra l'8 e il 10 settembre del 1943 un numero considerevole di vittime. Caddero 597 tra militari e civili a Porta San Paolo e dalla Montagnola, invece, 53 vittime, sempre militari e civili. A seguito dell'occupazione tedesca, la città passò sotto il controllo del generale tedesco Kurt Maltzer e del capo della Polizia e delle SS a Roma, Herbert Kapler. Durante l'occupazione, la città fu teatro di saccheggi e soprusi, cui cittadini romani opposero resistenza attuando una strategia basata sull'osteggiare la politica degli invasori, anche attuando, in alcuni casi, efficaci azioni di tipo militare. L'occupazione tedesca durò per ben 271 interminabili giorni, durante i quali i tedeschi attuarono le feroci, un feroce programma di repressione della Resistenza, con l'eccidio di una quarantina di patrioti nelle zone popolari di San Basilio e Pietralata e con rastrellamento del Quadraro, operazione Balena, del 17 aprile 1944, l'eccidio delle fosse ardeatine in reazione all'attentato di Via Rasella, 23 marzo 1944, fino all'ultimo crudele atto del 3 giugno 1944, culminato con l'uccisione in ritirata sulla Cassia alla storta di quattordici uomini politici e partigiani, prima prigionieri a Via Tasso. La resistenza romana si attuò in linea di massima con un atteggiamento non collaborativo verso l'invasore e in alcuni casi assunse caratteristiche eroiche da parte di militari e civili, tra cui donne, che spesso pagarono con la vita il prezzo della loro ribellione al sopruso. La... Considerarla una resistenza minore eh, può essere un errore se teniamo conto, per un momento, del numero delle vittime nei vari momenti storici. Il rastrellamento del ghetto, che fu una retata di 1.259 persone, di cui 689 donne, 363 uomini e 207 tra bambini e bambine, deportati ad Auschwitz e altri campi di, di sterminio. Il numero enorme di carabinieri che si rifiutarono di collaborare con i tedeschi, deportati anche loro nei campi di sterminio. I circa 900 romani, abitanti al quadraro, deportati a Mauthausen. I morti per i bombardamenti alleati sulla città. I 335 assassinati alle fosse ardiatine, i torturati e i morti a via Tasso ed a Palazzo Braschi, i fucilati a Forte Bravetta e a Forte Boccea. Sembra superfluo ricordare lo stridente contrasto con tutte le convenzioni e i trattati internazionali o anche con la nostra carta fondamentale. Riteniamo che Roma Capitale debba avviare un percorso finalizzato al riconoscimento e alla diffusione dell'informazione del valore dimostrato in questa occasione dai cittadini romani durante la Resistenza e per questo sarebbe auspicabile realizzare un punto informativo con personale e materiale audio-video nella via dei Giubonari numero 38, per lungo tempo luogo deputato ad attività politico-sociale e dedicato al partigiano Guido Rattoppatore, prima torturato a Via Tasso e poi fucilato insieme ad altri 61 nell'eccidio di Forte Bravetta. Realizzare un museo commemorativo con raccolta di materiali di diverso tipo a testimonianza del periodo, come stampe, fotografie, video e anche documenti di testo, da collocare in un luogo scelto possibilmente per il suo valore rappresentativo simbolico. Dedicare una via o una piazza alle vittime ricordare ogni anno la data del 20 ottobre, che segna l'inizio della resistenza romana con le prime stragi di San Basilio e Pietralata. Infine, procedere contestualmente all'istituzione di convegni, mostre ed eventi vari sul tema della resistenza romana, distinguendola da quella della liberazione alleata. Grazie.